Thank you. Ciao amici e benvenuti nel mio canale oggi facciamo le patate marinate intanto eh, dopo averle sbucciate le tagliate a rondelle di questa dimensione aggiungiamo dell'olio evo e andiamo a disporre le patate in questo modo a 200 gradi per 20 minuti controllate la cottura prendete la mollica e la spezzettate tutta aggiungete il formaggio mischiate con le mani poi aggiungete il prezzemolo tritato e l'aglio. Io di solito mi preparo un vasetto che conservo in frigo, questo è già tutto pronto. Aggiungo il pepe e anche il sale. aggiungo anche pomodorini schiacciati e senza semi possibilmente e li taglio a pezzettini condisco il tutto con un filo di olio evo Nel frattempo le patate sono cotte. Ci metto ancora un po' di sale. Ora mettiamoci il nostro composto sopra le patate. E via in forno a gratinare a 180 gradi per una decina di minuti. Controllate il forno. Grazie Grazie amici per aver guardato il video, se siete arrivati fino qua regalatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, ora vi mando un grosso bacio e un saluto, ciao, alla prossima!